No! Per caso. Che caspita sta succedendo! No! Ok, è letteralmente orribile. Questa roba si chiama Enocide. No, no, no, no, no. No, no, no, allora, io ho appena avviato questo mondo. Ho letteralmente appena avviato questo mondo. È totalmente notte. E ci sono creature mostruose, come si può ben vedere, a parte i mob normali che mi stanno uccidendo. Infatti io direi di entrare immediatamente in questo igloo. Sì, però se è pieno di robe io come diamine faccio, porca miseria. Allora, prima di tutto avete sentito quel rumore? Cioè, quel rumore non era di certo un rumore normale, non era normale, io mi sono chiuso dentro. Ebbene, ciao, ciao, ciao, ciao, bene. Ok, perfetto, adesso cerchiamo un attimo di riorganizzare le nostre idee. Quindi prima di tutto facciamo una crafting table, perché appunto qua siamo nel mondo di, oh mio dio. Di... Allora, di questa persona qua di Ah. di Barbus Henoside. Ok? È una... una cosa molto difficile da pronunciare, in effetti. Allora, ripetiamo: Aenobus Henoside, una roba del genere, comunque. Praticamente sto qua, cioè è una nuova creepypasta, ma è veramente. Cioè, allora è molto. Sembra quasi vera, effettivamente, per chi non sapesse che cosa sia questo Enoside, praticamente lo chiamerò sempre Enoside perché è più semplice. Beh, praticamente è una sorta di mh, creatura comunque su Minecraft, però nella realtà è tipo un profilo su Facebook. È tipo una persona che adesca agli altri, insomma. Infatti sono state create molte pagine Facebook molto inquietanti. E dobbiamo appunto indagare su questo... Su questo coso. Questo potrebbe essere veramente effettivamente reale. Questo è uno side che ci sarà in questo seed. Perché appunto il suo seed... Magari lui, questa persona qua che sta dietro la tastiera... Che caspita ne so... Ha un seed apposta. Ed effettivamente magari questo qua... Infatti andremo ad indagare. Se succederà qualcosa vuol dire che questo video l'ho caricato. Altrimenti no. Però io direi di iniziare a muoverci. Anche se stanno rompendo le palle gli zombie qua fuori. Zombie quel che caspita sono. Io direi di iniziare a scavare qualcosa sotto. Perché chiaramente... Insomma, cioè, dobbiamo, dobbiamo iniziare a, a prendere qualcosa Allora, ho preso molta pietra, come vedete ho scavato un tunnel lunghissimo E praticamente mi sono reso conto di avere una torcia di redstone in mano Ma l'ho presa io per caso questa? Credo di sì, cioè, secondo me, mi pare che all'interno di questi ci siano delle torce di redstone Ma non lo so, spero che non mi sia arrivata nell'inventario a caso perché non me ne sono accorto in questo caso Però, praticamente, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo uscire da qua perché se no. Uh... Insomma dovremmo, cioè eh, dai però è pieno di mostri ragazzi, cioè se vedete è pieno, è veramente pienissimo, non so, allora cerchiamo di uscire da quest'altra parte, facciamo così e via, scappiamo, scappiamo, diamoci via, via, proprio, via, via, via, ok, perfetto. Allora dobbiamo cercare delle strutture particolari, magari tipo un villaggio, qualcosa, perché praticamente questo è in Osaid, io so, che si presenta, si manifesta in... Delle strutture apposta tipo no E quindi oh porca miseria Quindi è molto pericoloso ovviamente Perché ci sono Oltre ai mob normali che spawnano Normalmente in questo mondo mannaggia a loro Spawnano anche creature Un po' più particolari dei mob normali Perché io le ho viste queste creature Non sono affatto belle Sono veramente tremende raga cioè, veramente... Cioè, Ho tipo visto degli occhi gialli prima Magari mi sbaglio eh Però cioè sono abbastanza certo di aver visto degli occhi gialli e ok Cioè nel senso Vi rendete conto che non, non è una cosa normale e, e cosa sono quelle robe Allora fermi tutti Via tu muori Schifo Dai che palle Ma ogni volta ci devono essere I mob di Minecraft Che devono rompere le palle Ecco tipo Questi cosi qua Già non sono normali Effettivamente Già non sono semplici mob di Minecraft Perché Su Minecraft Io non, non, non mi pare Ci cioè, sembrano quasi degli zombie Effettivamente Però su Minecraft Non mi pare ci siano questi mob Io devo stare anche attento alla vita eh Perché questo mondo è molto pericoloso appunto Anche per via di questo enoside tizio um, Allora Guardate qua Raga cosa Cosa cosa, cosa? Vedete Vedete la ma Questi sono effettivamente degli occhi Quelli sono degli occhi raga Io Ok Ok <ride> Avete visto Cioè state vedendo vero Ok Via tu muori No non lo faccio più non, non si può fare raga Cioè Mi sa che bisogna fare tipo Ok Bisogna fare col piccone tipo E eh, però non posso Non posso spaccarli Perché Perché Oh, no, no, no, Via dobbiamo scappare Immediatamente Ma cosa sono questi occhi Scusate un attimo Io mi devo avvicinare Perché a volte vedo questi occhi qua Avete visto? Ok, <ride> raga, non è normale, cioè, veramente... Um, ok, questo mondo è, è terribile. Andate via, perché, vedete, se io mi giro, praticamente, sti cosi mi seguono, mi se E questo è il fatto, capito? Io non è che posso scapparmene. Raga, che caspita sa No, no, no, no, no è, è pericolosissimo, è pericolosissimo, mi sto cagando addosso. Raga, no, no, no, no, no, no, no, no, io mi, mi sto cagando addosso, per favore, basta. Cioè, qua non è... Allora... Dobbiamo andarcene via da qua perché non è possibile Qua in pianura normale è super, perico è super pericoloso raga e mi sto cagando addosso Non, non so se si sta vedendo ma seriamente non, non, è, cioè, non, non riesco Io sto effettivamente panicando come si può ben vedere Ok però cerchiamo di stare tranquilli di, di, di andare da questa parte E effettivamente questi qua mi stanno seguendo Mo ditemi cosa devo fare io cioè nel senso è pieno No Per cosa C Caspita sta succedendo No Raga Ho letteralmente due cuori Come ben potete vedere Io sono uscito dal mondo Perché stavo per Cioè mi stavo cagando addosso Perché ho detto Ok adesso magari muoio E quindi vorrei evitare di morire Quindi esco dal mondo Però cosa è successo Praticamente Sono entrato nel mondo E ho tolto l'X-Ray Perché ce l'ho per appunto La, la, la full bright, Se No qua non vedete è Un cavolo come ben vedete Quindi praticamente Cosa è successo Io sono entrato qua dentro e mi ha teletrasportato qui. Cioè, proprio qui al punto iniziale dove c'è il nostro igloo. Ok, no, c'è effettivamente davvero qualcosa di troppo strano in questo mondo, raga. Non è normale, cioè ci rendiamo conto perché è come se qualcuno però effettivamente, se ci pensate, avesse voluto salvarci quasi. E non so se definirlo bello o inquietante, perché veramente... Eh, guardate non so se definirlo Perché è un po' inquietante Anche se c'è qualcuno che ci vuole salvare Ma è un po' inquietante lo è Raga, sono arrivato in un villaggio C'è una torre enorme qua praticamente Però questi cosi continuano a seguirmi Dovunque io vada Io non so se c'entra sto geno side su, un, su quel che caspita e non, non lo so nemmeno io sinceramente Geno side Ancora il nome non l'ho imparato Ma perché è tipo super difficile Cioè nel senso non è come Jonathan, Jonathan Galindo Il nome porca miseria No, no, no, no, no, è pieno di... cioè è troppo pieno Prima di tutto io vorrei trovare tipo qualcosa Quindi entro nelle case che mi sono cagato addosso ovviamente Perché quando mai c'erano dei villager che... Allora, fermi, fermi, fermi, fermi C'erano quelli che spaccavano le porte, avete visto? E ok, facciamo una cosa prima che succeda il, il, il peggio Vediamo tutto, ma le creature devono restare al minimo. Perché sono sti villager? Del cavolo, che non serve non serviti a niente? Perché dovrei tenervi qua? Assolutamente non c'è nessun motivo per cui io vi debba tenere qua. Però, vabbè, facciamoli perdere. Se no, poi dopo perdiamo tempo inutilmente. Adesso sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, tipo, um, uscire da dietro. Perché eh, dobbiamo anche andare nella torre. Però, prima vorrei esplorare questo villaggio. Alla ricerca di qualquadra che non cosa, tipo, cioè, nel senso, la ricerca di qualcosa. Magari di Pauloso. Via, veloce, veloce, veloce, veloce. Attenzione, perché qua sappiamo bene che è pieno di robe, cioè nel senso è tipo pienissimo. Ho visto qualcosa lì. Ho visto letteralmente qualcosa lì sopra. Sto, raga, sto vedendo qualcosa lì. Lo vedete anche voi, vero? Ok, um, direi di lasciar perdere le case perché è arrivato il momento di andare lì. Quindi, um, prima di tutto stiamo attenti. Perché, per carità di Gesù, ha da francosa, ma non dobbiamo permetterci di morire qua. Ma proprio mai, ma proprio mai. Anche perché qua. No, ora, è pieno di robe. No, è pieno di robe, aiuto. Cioè, è pieno di, di, di weeping angel, questi qua che tipo, mi vogliono far fuori di questi angeli. No, dai, però, è pieno. Cioè, raga, è impossibile sopravvivere in questo mondo. Come si fa? Ok. Uf, bene, bene, bene, ce l'abbiamo fatta. Allora, pazienza per carità Gesualda. Eh, dico così perché Qua ho paura, ho troppo paura Allora, prima di tutto, qua ci sono C'è una torcia di redstone prima di tutto Perché c'è ancora sta torcia di redstone Ma allora vedete che non sono io Cioè nel senso, un'altra torcia di redstone Ma basta, perché ce ne sono così tante Non ha il minimo senso E qua torce normali, ok, va bene Adesso Abbiamo il coraggio di andare là sopra Perché io ho visto letteralmente qualcosa qua sopra, raga Ho visto qualcosa Abbiamo il coraggio Andiamo, cioè nel senso andiamo Io non ho il coraggio, lo faccio per voi Mi raccomando lasciate like o iscrivetevi al canale lasciate, Attivate la campanellina o robe del genere Oh mio dio Ok, è letteralmente orribile Questa roba si chiama eh, Appunto Aenobra. Insomma, il suo nome con Enoside. Ma come cazzo. Allora, raga, io non capisco. Prima di tutto mi rimangono tre cuori. Infatti, dobbiamo stare super attenti. Per fortuna. Ok, siamo, siamo stati super pro. Allora, qua sopra c'era sto coso. Effettivamente, come abbiamo potuto vedere, questo mondo è posseduto da dal tizio. Però, ah, ah, ah, raga. No no no secondo me si è arrabbiato adesso ci caccerà ancora di più Io ho paura che in questo mondo non è finita purtroppo Ho paura che continuerà ad esserci questa cosa E mi sa che sarà ancora più arrabbiato di prima Cioè ne sono arrabbiatissima e probabilmente mi darà la caccia adesso perché l'ho fatto fuori Cioè poi avete visto che non aveva una gamba e un, un braccio Boh non lo so raga è stato stranissimo mi raccomando, lasciatemi nei commenti, ditemi cosa ne pensate, ditemi se conoscete questa creepypasta, se sì o no, e, che, che in realtà sembra anche quasi un po' reale questa creepypasta, perché molti dicono che sembra molto reale, però non lo so, potrebbe anche non essere reale, non lo so, fatto sta che sicuramente questo seed è assolutamente posseduto da questa, da questo Enoside, che io chiamo sempre Enoside, perché il suo nome è impronunciabile, non so come caspita si fa a pronunciare, quindi ci vediamo ad una prossima avventura.